Buongiorno a tutti, io sono Francesca Boccafoschi, professore associata in anatomia umana presso UPO, partner del progetto FameLab e presidente dell'associazione UPO Alunni. Qual è il tuo ruolo in FameLab? Presento la selezione dei candidati in vista della finale del FameLab. In un'epoca di comunicazione globale, la comunicazione scientifica ha assunto un ruolo essenziale anche per i non addetti ai lavori. La scienza è e deve essere al servizio dell'uomo e perché questo possa essere compreso dalla società dobbiamo imparare a comunicare. Ci vediamo a Torino l'11 maggio al Cubo Teatro in via Pallavicino 35.